Siamo qui alla manituana con Andrea Delotto, eh, collega e firma di presenza. Andrea, tu eh, ti sei molto speso per Leonard Pertier qua in Italia. Eh, innanzitutto, brevissimamente, chi è Leonard Pertier? Leonard Peltier è un nativo americano di 78 anni che faceva parte al fine anni 60 dell'American Indian Movement. Nei primi anni 70 cominciarono a, a, a massacrarli, insomma, a criminalizzarli, a colpirli. E finché nel 1975 lui fu protagonista fra i protagonisti di un famoso incidente a Oglala, cioè una giornata di sparatoria forte che vi fu in un campo di nativi americani in cui probabilmente da una provocazione stessa di agenti. Dell'FBI alla fine rimasero morti due agenti dell'FBI e un nativo americano. Del nativo americano non interessava nulla a nessuno, come dei tanti che erano morti in quel periodo, ma per quei due agenti dell'FBI qualcuno doveva pagare. Furono accusati in tre: i primi due ebbero un processo giusto e furono liberati, assolti, in quanto non solo non avevano alcuna prova, ma dissero che nel caso fossero stati loro sarebbe stata legittima difesa. Quindi la storia di Leonard Peltier probabilmente sarebbe finita così, come per gli altri, ma invece l'FBI ottenne quello che voleva, un processo. Successivo spostato in un'altra città fece sì che Leonard Peltier fu accusato e, e con, gli venne data la colpa e quindi da allora dal 6 febbraio del 1976, cioè da quasi 47 anni, Leonard Peltier è in carcere. Lui si è sempre dichiarato innocente, vi sono state campagne che si sono stratificate negli anni. La sua liberazione sembrava spesso arrivare vicini e questo è un altro momento. Questo, in questi giorni, in queste settimane, in questi mesi in cui negli Stati Uniti si sta svolgendo una, una, una, pass, una camminata sacra di nativi che stanno percorrendo migliaia di chilometri a tappe, a gruppi che si susseguono, e terminerà il 14 novembre. Parallelamente, tre donne native sono venute in Europa. Stanno incontra hanno incontrato l'ONU a Ginevra, sono state in Francia, in Svizzera, in ora sono in Italia, andranno in Germania e stanno, come dire, stiamo cercando di battere il ferro finché è caldo perché questo è un momento in cui Biden forse a metà mandato potrebbe non aspettare la fine perché Leonard Pelletier non ce la fa più e quindi come dire, stiamo in qualche modo facendo tutto il possibile perché Leonard Pelletier esca in libertà che lo meriterebbe. Ecco, avete trovato una sponda importante qua in Piemonte, che è il Movimento Notav, che è un movimento, peraltro, finora che è stato prettamente territoriale. Addirittura è stato intitolato il presidio di San Didero, davanti al cantiere di San Didero, a Leonardo Peltier. Che cosa puoi dire su questo punto? Allora qualcosa come 17 o 18 anni fa venne fatto il primo documentario Notav da Donella Marena e, e si intitolava Notav indiani di valle, quasi che lei avesse previsto qualcosa che poteva succedere, alcuni mesi fa andai in valle e raccontai la storia di Leonard Peltier accolsero subito perché colsero l'analogia, il parallelismo formidabile che c'è fra queste vicende di cinque secoli se vogliamo di, di uomini e donne che hanno difeso la loro cultura, la loro terra, le loro acque, le loro montagne, un rapporto con la natura che era come qualcosa che a sul quale dovremmo tornare a riflettere tutti quanti e il parallelo con la Val di Susa fu immediato. Loro hanno questi 32 anni di criminalizzazione molto simile, diciamo che gli anni che sta passando Leonard Peltier ai militanti notabili hanno spalmati in centinaia di persone che sono passate per il carcere e quindi, come dire, c'è stata subito un'assonanza. Quando ricevetti un mese fa l'invito li ad aiutarle ad organizzare questo percorso, loro stesse dagli Stati Uniti chiesero di poter passare dalla Val di Susa, quindi era arrivata la notizia che il presidio di San Didero era stato intitolato Lenore Peltier. Questo io lo trovo formidabile perché fa incontrare due mondi così lontani ma ci fa sentire sull'unico pianeta e si sta davvero cominciando, io credo, a muovere qualcosa che fa sentire un nostro rapporto sulla madre terra che è di tutti e di tutte e che non possiamo, come dire, prescindere e maltrattare, continuare a maltrattarla come abbiamo fatto fino ad ora. Grazie Andrea. Grazie a voi.